secondo appuntamento di pillole di gioia pagine di sport iniziativa eh, di cultura editoriale sportiva promossa dal sito la città di Isaura promosso e ideato da Luciano Minerva e da eh, WISP nazionale la redazione di WISP Press Quest'oggi parliamo di Gianni Rodari insieme a Ilaria Capanna, scrittrice e collaboratrice della rivista Left. Buon pomeriggio Ilaria. Buon pomeriggio a voi tutti e tutte. Allora Gianni Rodari, oggi è una data importante anche se un po' triste perché il 14 aprile 1980 Gianni Rodari, giovanissimo, è appena sessantenne, dico bene Ilaria? 60 anni Sessantenne e, anche ci e era eh, il momento nel quale gianni rodari era a roma eh, collaborava con paese sera si firmava benelux nella prima pagina di paese sera ma alle spalle aveva un'esperienza unica di scrittore premio andersen per l'infanzia unico scrittore italiano e pedagogista che per lui è stata molto molto importante Ilaria Capanna, ecco, e tu come hai conosciuto Gianni Rodari, te che sei giovanissima? Sicuramente con filastrocche storie dall'infanzia, dagli anni delle, della scuola elementare. Ero una bambina che frequentava la scuola Collodi, al Trullo, e quei temi, insomma, quella poesia civile, anche ovviamente da bambina, non, com non completamente chiara. Ecco, L'idea di poter sognare sempre in grande, di, di quel valore dell'umanità, la pace, l'idea um, che non dovevano esserci guerre. Poi finite le scuole elementari, ovviamente si diventa più grandi, un po' si dimentica, forse, o si vuole dimenticare, si pensa ad altro. Negli anni di studi dell'università avevo eh, la tesi e E Rodari è ritornato. Era il 2010, era il novantenario. Eh, eh, dalla nascita, e, ma è tornato un po' per caso, e decisi di scrivere la tesi. Da lì eh, si è aperto tutto un mondo, perché io non ho solo riconosciuto Rodari della mia infanzia, quello che avevo potuto conoscere attraverso filastrocche storie alle elementari, ma un Rodari giornalista, un Rodari attivo nella politica, un Rodari che forse mh, si conosce ancora troppo poco, è importante, speriamo proprio in questo centenario, in quest'anno, di poterlo far conoscere ancora meglio. E da lì eh, ha avuto la grande fortuna di poter conoscere anche la famiglia e, e si è legato un rapporto insomma, di collaborazione e anche di grande affetto. La famiglia, sappiamo che la figlia Paola è una ricercatrice importante. E vive a Trieste, ma sappiamo anche che tu con la eh, moglie di Gianni Rodari hai instaurato un rapporto particolare perché siete anche abbastanza vicine di casa. Beh, sì, pochi. Io ho abitato anche a Monteverde Vecchio in quegli anni della costruzione della mia tesi, quindi era proprio qualche palazzo appunto. Oggi sono tornato a vivere il quartiere, sono che è turno, e continuo a vederla, continuiamo insieme, anche alla grande pazienza, alle rivoluzioni. Dobbiamo dire di mettere in ordine e aggiornare quella che è la cultura del che è tutto. Ecco, eh, Ilaria Capanna, tu sei una eh, giovane giornalista e scrittrice tra eh, i più. Eh, le più eh, importanti conoscitrici e raccontatrici di eh, Gianni Rodari eh, i tuoi articoli su Left hanno aggiunto sempre qualcosa di particolare e di nuovo in, eh, mi riferisco all'articolo che hai pubblicato recentemente proprio relativo al Gianni Rodari capace di eh, raccontare favole ma anche capace di suscitare negli altri piccoli e grandi, il desiderio del gioco. Un gioco che in qualche modo in questi, questi giorni così difficili stiamo riscoprendo, quasi, quasi un gioco domestico eh, e intergenerazionale all'interno delle nostre case, Ilaria. Sicuramente il gioco delle parole, insomma, eh, con il suo ritmo, attraverso anche le sue filastrocche, è un linguaggio completamente rivoluzionario. Eh, primo a, a raccontarci della realtà, il Cronaca, realmente anche avvenuti, ehm, attraverso elementi fantastici, quindi potendo far conoscere anche i bambini, anche tutti più piccoli, quello che era il vissuto di quel momento storico. Sicuramente questo è stato a livello pedagogico importantissimo. E poi il gioco, per quanto riguarda invece il gioco, eh, il gioco reale, non solo quello attraverso appunto eh, parole, Orrime, e sicuramente è stato una, un uomo che ha, fa, che ha sempre proposto l'idea del gioco, ma l'idea proprio del gioco fisico, non solo del gioco artistico. Le sue ricerche sul gioco sono state tante: lo sport, insomma, voi, appunto, insomma, siete no, un esempio di, di quello che lui ha potuto dire, e scrivere, e lo state cercando di far conoscere. Abbiamo piacere di farvi vedere anche un libro del 79, in cui i Rodari va in USA, in Russia, insomma, e, e dove fa una grande ricerca, è stato circa un mese, su quelle che sono, sono state le abitudini dei, le abitudini dei bambini dell'Europa dell e dell e riesce a comprendere, insomma, tutto, tutto, uh, i giochi fondamentali che, eh, sia tutti i bambini che vivevano nell'Europa e Come eh, momento sicuramente di crescita, questo che ha sempre sottolineato, ecco Ilaria Capanna. Il gioco è questo elemento che passa dal gioco allo sport, all'attività motoria. Unisce l'esperienza di Gianni Rodari a quella della Wisp. Erano i primissimi anni '50. Gianni Rodari era l'animatore eh, della rivista Il Pioniere e prima ancora aveva realizzato un manuale del pioniere, un manuale di oltre 200 pagine in cui, eh, declinate con uno sfondo, un ambito di eh, pedagogia laica, lui si rivolgeva agli eh, educatori che poi avevano in, eh, in consegna i, i bambini, immaginiamo l'Europa della ricostruzione del dopoguerra. E lui attribuiva un ruolo molto importante proprio allo sport e anche alla Wisp. Ecco, questa pedagogia è al contrario, Ilaria Capanna, cioè prendere lo sport, lo sport olimpico, lo sport dei campioni, rovesciarlo, un po' come faceva per le favole, ed è sostanzialmente quello che sta facendo, che faceva e sta facendo la WISP. Forse è questo il legame che ne dici sport come gioco popolare, nel senso proprio come un, un rapporto di, un incontro. Quindi attraverso il gioco e lo sport, una crescita era sicuramente questo. Adesso a me fa piacere anche leggervi qualcosa che sicuramente come ricerca è, è da poter fare e sicuramente facilmente. Può essere probabile questo libro, in cui, che si intitola La scuola di fantasia, in cui ci sono molti articoli di Gianni Rodari. E qui qualche riga sul gioco. Ecco, il gioco non lasciamolo passare in seconda linea, di fronte ad altre attività, perché è importante quanto le altre attività. È collegato con tutte le altre attività. Molto bello. Eh, Ilaria, l'idea del gioco per Gianni Rodari era collegata all'idea di una sorta di pedagogia libera e una pedagogia improntata non sull'austerità, sulla costruzione, ma sul divertimento. Sì, sì, era sicuramente, ha sempre detto che era, era eh, molto più, era più, più facile poter insegnare attraverso una risata a un bambino e quindi sicuramente questo l'avrebbe aiutato a eh, risolvere anche altre, altre cose. Questo è sicuramente l'insegnamento che ci ha dato, è quello di poter ehm, comprendere attraverso appunto le risate, le favole e il gioco tanti, tanti temi. Ecco, per eh, proprio attraversare un po' l'opera di Rodari che tu eh, conosci, hai studiato e racconti sulle colonne di LEFT, eh, ci hai detto che tu hai frequentato una scuola molto importante per la formazione di Gianni Rodari, che è la Carlo Collodi, che si trova in un quartiere, il Trullo, molto popolare di Roma, che per un anno intero Gianni Rodari frequentò e fu fonte di ispirazione. Sì, per circa un anno, soprattutto, insomma, inizia nella primavera del 1964. Ci furono degli appuntamenti, Rodari si recò in questa scuola, un po' a sorpresa, per la maestra Luisa che era insegnante di questa classe con cui sviluppò questa favola moderna e che conosceva attraverso le riunioni che già si facevano ehm, col movimento di mh, cooperazione educativa. Rodari la stimava molto, aveva anche l'interesse, insomma, la curiosità di conoscere nuove scuole, perché la figlia Paola l'anno seguente avrebbe dovuto iniziare appunto le scuole elementari, quelle che noi conosciamo oggi come primarie, e, e quindi andò un po' sorpresa, uh, no un po', a sorpresa, eh, si fece trovare sul, sulla porta di questa classe tra Biggiaretti e la maestra anche insomma le più colpita. Lui disse sono venuto insomma per conoscere la, la, la tua classe e con i bambini, le bambine di, di quell'anno, di quella classe costruì questa famosa storia eh, che è la torta in cielo e di cui aveva già in testa il, il titolo. Ma che furono poi i bambini a dargli tanto del contenuto che troviamo in quelle pagine. Perché i bambini mi fecero conoscere quel quartiere, e i bambini gli raccontarono un po' i personaggi più eh, stravaganti del quartiere, un po' anche quello che erano all'urbanistica eh, del, del quartiere, e insieme a loro, in diversi appuntamenti, creò questa favola, questa favola moderna attraverso un tema reale, con elementi fantastici, lui ci racconta di un periodo storico. E fu un esperimento sicuramente importantissimo, perché Rodari ha frequentato tantissimi, ha frequentato, ha fatto, è andato più volte in scuole italiane e anche estere, però in quell'occasione, in quella scuola, insieme appunto a una maestra, sicuramente molto brava, a rivoluzionare anche lei, è riuscita a fare le parole più importanti che ci ha lasciato. Ecco, ci hai parlato del Movimento Cooperazione Educativa, un movimento che creava un'asse eh, di pedagogia libera, laica, un po' controcorrente. Gianni Rodari, Malaguzzi, Frato, cioè Francesco Tonucci. Ecco, eh, ci puoi un po' ricostruire e collocare anche storicamente il clima di quegli anni di cui Rodari fu un animatore? Malaguzzi e Tonucci eh, il rapporto più importante, poi che ha continuato ad avere anche con Tonucci, è creato eh, a, a Reggio Emilia, quando si è costruita poi quello che è stato il libro, due anni dopo ha costruito quelle giornate di Reggio Emilia nella grammatica della fantasia. Quindi l'incontro tra queste figure così importanti, Quelle che erano delle ipotesi di costruzione di favole, che già Rodari negli anni precedenti, al ah, 72, aveva cominciato a, a proporre un po' appunto attraverso i giornali l'Unità Unità, Paese Sera e attraverso altre ricerche, e quelle giornate di fantastica, eh, insieme appunto a quella che era la grande personalità anche di Malaguzzi. Ilaria Capanna, noi ti ringraziamo per questa tua testimonianza, ringraziamo anche Francesca Spanò che ci sta assistendo alla regia e questa conversazione è stata molto interessante e ti ringraziamo e ti auguriamo buona fortuna e buon lavoro Ilaria. Grazie a voi, grazie a voi, buon lavoro e buona giornata.